Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e in questa puntata di Mario Galaxy inizieremo il in mondo 5 facendo la, la prima galassia. Allora, ecco una lettera dalla principessa Peach che per qualche motivo ci manda ancora lettere dopo averla abbandonata. Ehi hey Todd, mandali una lettera di risposta. Ti piace Bowser? Sì o no, se rispondi sì, non ti vengo a prendere tanto, meglio così. <ride> Anche se in effetti così non riesco a prendere tutte le stelle. Quindi mandami pure una stella come risposta. <ride> ok, um, il filo nero ancora che non si può uh, usare. Cioè, che. Che non porterà a nessuna parte è quello del mondo 6 che non abbiamo ancora esplorato. E io cado. Vabbè, ma basta buttarsi nel vuoto. E l'osservatorio vi porterà direttamente sul tetto. Però se cadete come sto facendo ora, cioè. Lo vedrete. Magari. Mm. Cioè cadendo sul. sul pavimento. Eh, non non si può non si può più salire sul tetto ovviamente ma bisogna rifare tutta la cosa eccoci qui ok questa è la sala motori allora, um, il modo 6 non è ancora raggiungibile perché quel teletrasporto non, non um, funziona. Mentre quell'altro teletrasporto attivo portava porta al, al primo piano praticamente. Cioè giù, non sul tetto. E non ci serve per ora. Eh. Abbiamo scoperto la base nemica, come, uh, come sempre. E poi c'è questo Oh salve D'ora in poi potrebbe Potrebbe diventare un po' dura Ma met, metticela tutta Ok Beh non diventerà affatto dura Visto che è la prossima galassia La galassia Bosco autunnale È praticamente la galassia dolce dolceate Però modificata Bene galassia dopo c'è autunno se magari parte cosa cercano i conigli? di sicuro cercano di attaccare il mio munchuck sul mio telecomando wii si sì, forse è quello sicuro Ok, è piuttosto inutile esplorare uh, questa galassia perché è identica all'altra Solo che ci si può un po' confondere visto che non è identica, è speculare uh, Quindi... Quindi eh, ci potrebbe essere qualche problema di orientamento. Se prendete come base la galassia dolceate. Beh, come avete visto, bisogna raccogliere eh, i 5 frammenti di stella manina. Così si può andare avanti. A trovarli. iniziano i lag ma tranquilli tra poco finiscono ne abbiamo già presi tre perfetto è inutile eh, fare lo schiaffo a terra su su questi visto che praticamente serviva per prendere il um, la il frammento di stella però visto che l'abbiamo già preso con l'abbiamo già preso con la, il fungo ape eh, non, non, ci, non, ci è, non ci serve vabbè fa niente ho preso il quarto e l'ultimo non riesco a trovarlo Ecco qui. Ora bisogna tornare all'inizio del, del um, della pianeta, della galassia. Ecco, sono finiti. E ora facciamo la galassia... Cioè, la gal eh, andiamo in un altro pianeta. capisco perché hanno fatto così cioè non potevano fare semplicemente vabbè credi potermi prendere pian piano vabbè um, non potevano fare semplicemente che bisognava, uh, raccogliere le, stella, uh, per, uh, bisognava raccogliere i frammenti di stella per bisogna raccogliere i frammenti di stella per prendere la stella lancio cioè a cosa servita la manina? A nulla Non so, non so cosa servino per così lì che roteano ro ro ro ro ro ro ro ro <settamente> ah ok l'ho scoperto solo ora <settamente> ma è molto, più è molto più facile così perché il coniglio si bloccherà abbiamo preso il coniglio e, e quindi la super stella Ok, seconda missione. Vabbè, non c'è nessuna cometa. Seconda missione: Catapapapo o Catapulta? Catapapo è il. come vedete qui: il, sono quei nemici da Sunshine che fanno appunto volare come una cocca Meglio se lo monto bene questo episodio perché... <ride> perché sennò poi andrei scordinato coordinato con la musica che che prima stavo cantando mi sto rendendo la vita difficile yeah, yeah, sono felice perché sono stupido quanto ci metterò a montare questi episodio non lo so ma Oh. Ho sbagliato il tempo, yay! <coughs> Ho perso il potere perché sono andato in quella pozza d'acqua. Allora, ora bisogna uh, mandare il catapapapero sulla piattaforma esagonale. Qui dove c'è l'immagine del catapapapero. Eppure, qui bisogna farlo che questo è un labirinto cubico I Catapaperi sono immortali, quindi non, non potete ucciderli. Credo, cioè, non, non, non credo ci siano sessioni che, con um, catapaperi e le, le superstelle. Ma credo che non muoiano neanche con quelle. Qui è un po' più difficile perché um, in questo pianeta tra virgolette bisogna il catapaper deve stare in una posizione molto difficile in cui mettersi però per fortuna ce ne sono tre in questo pianeta quindi almeno uno si riesce a metterlo senza nessun problema se magari non si stordiscono Non serve spiegarvi quale funziona questo nemico, è semplicemente la calpa però. però non, eh, non stanno sottoterra, stanno, stanno fuori dalla terra. E quindi, e quindi vi pungono. Mentre questi sono gli otto rock marini. <ride> Qui ci si arriva solo con, con il, il fungo ape e il catapapero, quindi bisogna trovare il, il fungo ape, qua prova ad arrivarci con solo il catapapero ma è impossibile. ecco qui il fungo ape, bisogna usare il catapapero e prenderlo e magari non andare nella sessione con l'acqua Sui fiori non ci si può andare con il Mario normale perché per qualche motivo è troppo pesante. Ed ecco qui la superstella. I fiori si possono attraversare eh, andandoci da sotto a sopra, quindi eh, non, non si può cadere facilmente. delle ultime missioni poi ehm, ci sarà una cometa e una, e una missione segreta come sapete c'è cioè, la cometa e non c'è sempre, sempre però alle volte c'è e in questa c'è Le nuvole funzionano più o meno come i fiori, solo che quando si cade sopra, sotto, cioè, sulle nuvole, dalle nuvole, quando si cade dalle nuvole, ehm, non, non si può risalire visto che si perde il potere di Mario Ape, visto che le nuvole fanno la pioggia. Uh, ora ho perso il power up però non è indispensabile quindi non... Uh non c'è bisogno di di scendere a riprenderlo come vedete ci sono pure a, a di power up in mezzo a alle sessioni di platforming e non solo sotto ok quando vedete l'ombra della nuvola vuol dire che il suo raggio di pioggia vi può toccare e anche dove vedete bagnato lì è dove si formano le nuvole ecco si sta formando una nuvola che bisogna usare come piattaforma. What <laughs> <laughs> are <laughs> mm <sighs> I'm gonna go to